Ciao, sono Marco, benvenuti anche questa settimana alla nostra serie di video dedicati al mondo delle tapparelle. Dopo aver visto come si cambia una cinghia delle tapparelle, dopo aver visto come si prendono le misure per ordinare una tapparella, vedremo come si taglia un rullo per le tapparelle. Il rullo o l'albero è diviso in quattro parti. Dal cuscinetto, che è questo, che è quello che sta inserito eh, nella zanca, eh, questo è formato da de, delle sfere. Questo non è necessario cambiarlo per forza, dobbiamo controllare se le sfere ci sono tutte, se ne mancano una o più eh, cambieremo anche questo. E quello, chiaramente quello che sarà necessario cambiare sarà il, il rullo, che è questo, la calotta e il terminale. In questo video vedremo come si taglia il rullo e come si assembla la calotta e il terminale. Come vedete ci sono diversi tipi di accessori, possono essere in ferro zincato, oppure in plastica. Chiaramente, da uno all'altro, la vera differenza è il prezzo. Quelle in plastica costano di meno e quelli in ferro zincato costano un attimino di più. I terminali che sono questi ce ne sono di vari tipi. Come dicevo, quello in plastica costa 60 centesimi, questo costa 80 centesimi e poi c'è un altro terminale che è quello che vi consiglio. Questo costa 2,90 euro. La diversità tra questo e questi due sta nel fatto che questo ha delle grandi portate se avete una tapparella che anche in plastica o in legno che supera i 150 cm di larghezza dovete montare questo perché questi due sono fatti eh, in, le, in lamiera questa è la lamiera di un millimetro e mezzo e questo è in plastica quindi cosa succede che si spaccheranno i terminali con lungo andare invece questo è quello che usiamo anche quando montiamo eh, le tapparelle in acciaio, questo ha una portata anche superiore di 100 kg. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è comprare eh, rullo e uno di questi accessori, una puleggia e un terminale. Quando abbiamo fatto ciò prenderemo il metro, esempio, eh, abbiamo comprato questo terminale, cosa faremo? Dovremo prendere la misura, Dell'ultimo pezzo. Quindi questo sarà 2 centimetri. E poi, ad esempio, se abbiamo comprato questa puleggia. Prendere la misura da qua a filo interno. Qui mi da 4 mm, quindi aggiungiamo un paio di millimetri per lo spessore della lamiera che è 6 quindi sarà 26 mm ora che abbiamo calcolato eh, lo spessore da togliere eh, prenderemo la misura del rullo prendere la misura del rullo è semplicissimo prima cosa dobbiamo smontare il rullo vecchio e poi prendere da, la misura da cuscinetto a cuscinetto in questo caso è 73 quindi cosa dovremmo fare? dobbiamo fare 73 meno 2,6 cm che è lo spessore che abbiamo trovato prima vi do un consiglio, togliete un po' di più, tanto eh, c'è sempre un margine di gioco di un mezzo centimetro o qualcosa di più, quindi toglieremo 3. Quindi cosa succederà? 73 meno 3, dobbiamo tagliare il rullo 70 centimetri. Una volta che il rullo è stato tagliato non ci resta che assemblarlo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dare due colpi, questo... È agganciato, ora agganceremo anche il terminale. Ora siamo pronti per innestare il terminale dentro nei cuscinetti. Come vi dicevo prima, potete lasciare anche un mezzo centimetro d'aria o qualcosa di più una volta che il l'albero sarà inserito nei cuscinetti, anche se, vedete, se avete tagliato per sbaglio il rullo un po' troppo corto, ci sarà un leggero gioco, cosa facciamo? Possiamo spingere fuori leggermente questo, magari dando due colpi col martello e inserire una vite. Fatto ciò... Il cuscinetto sarà bene appoggiato sia da una parte che dall'altra. Questo è il risultato che dovremmo ottenere alla fine. Come vedete il rullo è bello stabile nel cuscinetto. Anche questa settimana la nostra guida sul mondo delle tapparelle finisce qui. Se volete vedere un altro video eh, ci vediamo la prossima settimana. Iscrivetevi al mio canale così vi arriverà un messaggio quando posterò il prossimo video. Buona settimana!